Allora, anche nel, nell'arco robot, e parlo per l'arco robot, parlo anche per l'arco per sintetico, quindi anche per il ritorno. Anche nell'arco robot c'è il follow through. Se noi siamo in questa posizione, allineati, quando rilasciamo la freccia, Dobbiamo fare un rilascio, che è un fondamentale rilascio, adeguato, quindi un rilascio e il relativo frutturo. Perché è un è importante? È importante per avere questa ripetibilità, che ripetibilità. perché pensate a chi corre 100 metri chi corre 100 metri non può pensare che, quando, che a 100 metri finisce la gara, perché se pensa che a 100 metri finisce la gara è rovinato, lui deve passare quel traguardo al massimo della velocità, non solo al massimo della velocità, possibilmente passa quel traguardo con una velocità in incremento, perlomeno di 100 metri, in incremento, se lui pensa che lì c'è il traguardo il suo cervello inconsciamente gli farà diminuire la velocità qualche metro prima. Ecco perché esiste il follow through nel, anche come nel golf, come in tantissimi altri sport, perché io devo innestare un circolo virtuoso. In questa posizione qua io non devo pensare che una volta rilasciato il tiro è finito, perché se no il mio cervello in questo momento penserà di andare a prendere la freccia per tirare il tiro successivo. Io sono rovinato, perché se nel momento clou del tiro, che per l'appunto dall'ancoraggio rilascio, dove effettivamente av avviene il 100% del tiro, il 99,99% ,99 del tiro avviene lì, perché il tiro avviene quando io rilascio la corda, la corda spinge la freccia, la freccia lascia l'arco e tutto si è compiuto però io devo innescare un centro virtuoso non funzionale quindi quando io sono in questa posizione io devo almeno avere un secondo o due per uno curare e sentire l'allineamento stabilizzare l'allineamento a questo punto inconsciamente ho innescato la mia estettiva e adesso la vedremo e uno o due secondi rilascio e rimango ancora uno o due secondi in mira sempre, questo è da fare sempre, è strategico chi non lo fa dà un vantaggio all'avversario chi non lo fa non è preciso punto non ci sono dubbi su questo è eh? matematica non è lo di cibo è matematica 2 più 2 fa 4 quindi bisogna fare anche con il lavoro questo genere di fondamentali nient'altro che quello che avete imparato al corso Un qualsiasi istruttore di primo livello se non avete capito rifate il corso rispendete sti quattro soldi per fare cinque lezioni col vostro istruttore e saranno i soldi più ben spesi della vostra vita per riniziare quel piede giusto anche con l'arco scuola e poi riprendete ad allenarvi con il lavoro. Bene, facciamo parliamo ancora di, di acqua. Allora, intanto parliamo di acqua. Si vedono archi di tutte le fattezze, di tutti giustamente, tutti i livelli di puntura. Ma la, il più grande equipropo sul nobot sul è il corto bow, perché questo non è un arco, questo è 66 pollici, e non è un arco, un arco corto. Allora, la Pitarco dice, quindi la regola tutti noi dobbiamo adoperare, è che in fitato non si possono avere archi lombò più corti di 160 cm. I centimetri vengono misurati da qua, tutto lungo, a corda montata fino qua. Quindi tutta questa lunghezza non deve essere sotto i 160 cm per gli uomini e 150 cm per donne e giovani quindi a tempo. ma enormemente meglio enormemente meglio e non lo dico io lo dice Ordin addirittura, chiamiamo in causa il più grande conoscitore di Lombò del, del secolo scorso che il Lombò migliore è 68 pollici quindi un buon migliore se non addirittura 70 pollici per forti allunghi per allunghi intorno ai 30 pollici quindi esattamente cosa dice la regola degli archi, degli archi non è stata inventata per gli archi ricurdi o gli archi olimpici per un motivo snodo dietro ci sono dei, dei motivi ben importanti quindi io vi consiglio, il consiglio che vi posso dare è chi comincia con un argomento, lo compra tranquillamente a 68 pollici. È il miglior modo per essere precisi e avere una buona ergonomia nell'ordine. Quindi abbiamo, diciamo che 68 pollici è la misura ideale. Ecco. il ricuro può essere anche meno, ma per l'arco ricurvo io non andrei mai sotto i 66-12. Sotto andiamo in strumenti veramente da caccia, in cui pochissime persone si possono permettere, a mio parere, poche persone si possono permettere di utilizzarlo al meglio. Per noi che dobbiamo fare delle gare, che dobbiamo fare una sport, anche l'arco ricurvo deve essere manipolabile con un po' di sale in zucca. Quindi avere uno strumento che sia facile da operare, non guardare chi va a caccia, chi va... Non è il nostro campo, no? Il nostro campo è fare 3D, anche... eh, ci sono questi strumenti per farlo e noi dobbiamo acquistarli per poterli utilizzare. Che potenza ad operare nell'arco? Che potenza? Ecco, la domanda che viene sempre rivolta è che potenza ad operare per l'arco. Allora, la potenza ad operare per l'arco ce n'è una sola, non è né troppo né troppo poca. La potenza utilizzabile per un arco, un boom, un ricurvo, o qualsivoglia arco ma soprattutto voi ricurvo è il 50% della forza massimale. Quindi se io prendo un dinamometro o una catena e tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro, tiro più forte che posso, leggo la misura che mi dà il dinamometro, faccio il 50% e quello sarà l'arco che io dovrò comprare. È l'arco che mi permetterà di avere il miglior rapporto peso, gestione. Quindi sarò in grado di gestirlo al meglio. Perché poi alla fine come riesco a utilizzare l'arco in modo biomeccanicamente efficace, biomeccanicamente efficiente, biomeccanicamente economico se non ho la sensibilità data dalla fatica a mantenere gli allineamenti, a mantenere i contatti. A a mantenere i fondamentali è impossibile eh, è impossibile rientriamo di nuovo in quel metodo eh, dei 100 kg perché poi io non è che vado a fare in palestra pesi per, per sviluppare certi muscoli per, che, per poi utilizzare l'acqua non lo faccio eh. continuo a, a, a non arrivare all'ancoraggio è troppo e lo lascerò andare bene che non riuscirò. Non riuscirò a arrivare all'ancoraggio vuol dire essere in una posizione che sono tutto stop, quindi io lascerò, questo andrà dappertutto, sarà caotico, il volo della freccia sarà caotico. Io avrò le linee giuste, mi metterò nella giusta posizione, con la giusta postura e potrò tirare e fare dei tiri ripetivi e non essere, come vedo, in molti posti un orologio rotto perché un orologio rotto? perché un orologio rotto fa l'ora esatta durante il giorno è, è inammissibile che io vedo esultare perché un tiro su 12 va nel centro se un tiro su 12 va nel centro sono un orologio rotto e di un orologio rotto non se ne fa niente a nessuno perché io dovrei guardare l'ora solamente quando ce l'ho resalta e allora non mi serve. Io devo sapere l'ora quando ne ho bisogno io. E allora io devo fare centro, quando lo decido io, non quando capita. È la realtà, è E quindi bisogna lavorare con l'allenamento, con le giuste posture. Biomeccanicamente corrette ed ottenere i giusti risultati. Una cosa anche interessante è quella del setup, come metterlo a punto l'arco Allora, intanto non eh, è che c'è molte regolazioni, l'arco lombo è un pezzo unico. Qui il Tiller è già stato preimpostato dal, dal costruttore, quindi le potenze del flettente superiore e inferiore sono già state testate, spero, con gli strumenti appropriati e quindi ci sarà un Tiller appropriato. Diciamo che Tiller con tre dita sopra, tre, alla Mediterranea, Quindi se ho presa mediterranea o presa tre dita sotto cambia pochissimo, è irrilevante, è irrilevante, è irrilevante perché io posso comunque sempre agire sul punto di incoco, quindi variando il punto di incoco vario, vario comunque il punto di trazione e quindi è irrilevante avere un arco fatto apposta per tre dita sotto o fatto apposta per l'infradito c'è nessuna ragione al mondo. È un perfezionismo, siamo d'accordo, ma per un arciere medio e anche medio alto è assolutamente irrilevante. Quindi per la messa a punto dell'arco dove possiamo agire? Beh, possiamo agire intanto sul center shot, se non è giusto, quindi sul, sull'appoggio della freccia, sulla finestra dell'arco che potrebbe, può essere più, più o meno spostata. Questa è una, una finestra perfetta, bellissima. Quest'arco è fatto bellissimo. La freccia deve puntare per arcieri destri leggermente a sinistra. Ok, per fare il paradosso dell'arciere, la freccia quando parte ruota intorno all'arco, in modo tale che quando esce la cocca si trova in questa posizione. Se la freccia è ben studiata, e acquistata bene, la freccia esce in questa posizione qua e poi andrò sul bersaglio. Okay? Non abbiamo un bottone di pressione per regolare la flessibilità, quindi regolare i nodi e renderli perpendicolari al bersaglio, non ce l'abbiamo, possiamo però eventualmente utilizzare il brace, quindi dare più o meno giro alla corda per dare fare in modo che la spinta della corda sulla freccia sia per più o meno tempo e questo ci permette di variare qualcos'è ma la cosa che viene più, che conta di più senz'altro è trovare il giusto punto il, il giusto punto, un 64 di pollice veramente può fare la differenza nella messa meno ancora una cosa sulla messa a la messa a punto, specialmente di questi archi qua, ha un senso solamente se sappiamo tirare bene, ha un senso solamente se a 15 metri le nostre 6 frecce sono in un diametro di 25 cm. se no non può avere un senso, perché io come faccio a mettere a punto un arco se non so qual è la freccia giusta? Come faccio a mettere a punto un arco se le mie frecce hanno una rosata? enorme a 15 metri. Non Mi potrò metterlo a tutto, perché non so quando è il momento di capire qual è la freccia giusta e quella sbagliata. Quindi prima di tutto io dovrò avere una rosata accettata, dopodiché potrò fare in modo di metterla a comprare, non lo posso fare prima. La messa a punto dell'arco è molto semplice. Si possono tirare anche tre impennate, tre spennate, esattamente come gli altri archi. Però potrebbero diventare inconcludenti perché, ripeto, eh, tirare con l'arco è, è molto più difficile, quindi è molto meglio cominciare a fare la messa a punto dell'arco tirando a 5 metri su, sul bersaglio. Quindi se la coca sarà spostata verso sinistra, se la cocca sarà spostata verso destra, se la cocca sarà spostata verso l'alto o se la cocca sarà spostata verso il basso. Okay? E così, in questo modo, cominceremo a mettere a punto il e cominceremo a capire se abbiamo una freccia rigida o una freccia morbida. Per quanto riguarda le frecce, io non vi consiglio di farvele, ma di comprarle già fatte e di comprarle buone, esattamente come tutti gli altri archi, anche l'arco LOMO boh, ha bisogno di avere delle frecce buone. Le frecce buone vuol dire che siano state fatte a regola d'arte 1, che siano state testate a regola d'arte 2 e che siano fatte apposta per il vostro modo di tirare e per le libere, per la potenza effettiva del vostro arco. Quindi ci sono tutti questi fattori. Se voi mette, mettete anche a farvi voi le frecce eh, complichiamo solo perché sappiate che una freccia di legno una freccia di legno ha quattro spine diversi quattro possibilità di spine diversi se guardate una freccia di legno vedete che è lamellare il legno quindi non è un pezzo solo ha delle striature che sono lamelle del legno. Allora, le lamelle possono andare in questa posizione o in questa posizione, ok? E quindi abbiamo già capito già benissimo che se sono in questa posizione sono molto più rigide che in questa posizione qua. Se io metto insieme però quattro pezzi di legno, è molto più facile portarli in questa posizione che non nella posizione contraria e lo stesso vale per le frecce quindi quando noi testiamo proviamo le frecce le dobbiamo provare sempre nella stessa posizione normalmente nella posizione di origine attenzione però non ci sono solo queste due posizioni la posizione con il legno in questo senso o in questo senso ma c'è la posizione anche contraria e cioè come è nato quest'albero da cui è stato preso il legno questo ramo c'è una posizione di crescita e una posizione di potenza quindi da come è stato, è stato messo l'arco, da come è stato messo il legno come è stato tagliato cambia la rigidità quindi io devo... la venatura la venatura del legno, quindi la venatura del legno può essere in questa posizione, che è quella giusta, quindi sull'arco dovrò mettere la penna, indice, la penna indice sulla venatura, in questo senso, per avere la parte più rigida, e quindi le dovrò testare tutte così, e non al contrario, perché avrò le frecce molto più morbide, che così perché sono molto più rigide, ma non solo queste due posizioni morbide e rigide, ma ce l'ho anche al contrario, le posso girare al contrario, cambia la rigidità sia della venatura orizzontale che verticale, perché il legno è sempre completamente diverso da tipo a tipo e soprattutto come è cresciuto, la cosa viva. Quindi tante cose che sfuggono al, al nostro sapere, al nostro controllo, che alla fine sono, sono veramente importanti. Eh, seconda cosa, eh, compratela, compratele fatte, comprate le migliori frecce che potete spendere. Eh, la freccia è veramente la cosa più importante, specialmente per un mondo. Una volta che avete acquisito qui la dovete spendere dei soldi anche per le frecce di lei. E Se le comprate già fatte ancora meglio, sono state pesate, sono, sono tutte dello stesso peso, sono state impennate tutte nello stesso, nello stesso senso di, di, di, di spine poi mettete la vostra punta, poi eventualmente potete provare ad accorciarla leggermente. No? Uno può tenerla anche un pochettino più lunga del normale e poi provare ad accorciarla finché non la deve volare bene. Rientra poi in gioco un setup un pochino più complesso che non è questa sede che possiamo. E per il momento diciamo per quanto riguarda per quanto riguarda per quanto riguarda ora eh, una piccola pausa, poi parliamo della mira, come, di come si faccia.